Questo è un video che non pensavo mai di girare, o meglio, non pensavo di girarlo così presto. Come vi ho detto dal titolo, il mio cane, quello che io consideravo il mio migliore amico, è morto. È morto due giorni fa. Oggi è il lunedì 3 ottobre, e se n'è andato esattamente il primo ottobre. Questo non sarà un video strappalacrime anche perché le lacrime sono terminate. È un video che sto facendo perché se voi siete dei proprietari di cani, lo faccio per voi, per aumentare la consapevolezza di quello che è è successo al mio cane e se questo video riesce nel suo intento che è quello di almeno salvare uno dei vostri cani da una fine che spero che nessuno di voi veda quello che ho visto io ha raggiunto il suo risultato questo video non ha lo scopo di cercare like iscrizioni non iscrivetevi al canale non lasciate like se volete commentate ma voglio raccontarvi solamente la storia della sua malattia anzi della sua patologia perché essendo una patologia grave molti veterinari potrebbero non indirizzarvi nel in modo giusto che è quello che è successo a me perché nonostante che sia una patologia rara c'erano le modi per curarlo ma non è stato così quando è stata diagnosticata era già troppo tardi questo video non è strutturato non ho un copione e andrò a memoria anche perché ancora è tutto fresco perché è successo tutto settimana scorsa questo è il motivo perché questa settimana, a parte questo video, non usciranno altri video del canale, ma, qualora riesca a riprendermi da questo evento scioccante, con la programmazione normale settimana prossima. Perché mi trovo in questo punto? Perché questo era il suo posto preferito. Questa finestra è dove si metteva lui sempre. Ogni giorno. E questo video lo giro qua. Tra l'altro, questa è l'unica finestra in che non ho fatto dipingere, perché era il suo posto era sempre stato nel suo posto dunque questo video è strutturato in tre parti vi racconterò la sua storia vi racconterò della sua patologia vi racconterò di come poteva essere trattata dunque se mi seguite su instagram sapete che il mio cane si chiamava Kiloa era un cane taglia media pesava su 11 kg era un po' grassottello infatti mi ha di a far perdere peso ma quella era colpa mia perché no sono un bravo papà siciliano, quindi anche per quello era seguito da un nutrizionista e lui era un cane di taglia non ben definita proprio taglia mista che proveniva dalla Romania l'ho adottato me lo sono fatto portare a Birmingham e poi sono andato a prenderlo a Birmingham ho guidato in un giorno quasi mille chilometri per andarmene a prendere e lo rifarei altre diecimila volte e l'ho fatto in compagnia di quella che io considero mia cugina, beh, dico considero mia cugina perché è la ragazza di mio cugino, però la considero parte della mia famiglia. Ci siamo fatti tutta quella strada per lui insieme, e io l'ho accompagnato anche nel suo ultimo viaggio. finita con questa parte introduttiva, iniziamo con la prima, diciamo, parte importante. Quale patologia aveva il mio cane? Ah, piccolo disclaimer io non sono veterinario, quindi se riconoscete i sintomi che io vi sto dicendo non vuol dire che si tratta di questa patologia io sto semplicemente raccontando neanche la mia storia ma la storia di ha? E, e come si chiama questa patologia? vi dico il nome in inglese anche perché ho capito che non c'è una traduzione in italiano a quanto pare i veterinari italiani usano lo stesso termine che in inglese si chiama Porto Systemic shunt o in italiano shunt Porto portosistemico che cos'è questo shunt? lo shunt è una deviazione che si trova nel fegato e può essere sia intrepatica che extrapatica. Allora, come funziona il fegato? Il fegato prende in ingresso del sangue contenente le tossine che noi produciamo ed esce dall'altro lato depurato appunto dal fegato, perché lo scopo del fegato è quello di ripulire il nostro corpo, le tossine che vengono generate durante il processo metabolico. Lo shunt, o la deviazione. È semplicemente una vena, o nei casi più gravi, più di una, che collegano direttamente il flusso sanguigno in ingresso del fegato al flusso sanguigno in uscita dal fegato. Quindi tutto quello che passa attraverso la deviazione non viene di fatto depurato, riempiendo ovviamente il corpo di tossine. Tra l'altro una patologia che possiamo avere anche noi, mi sento andare che è rara. Non so se è molto rara, non ho dei numeri perché l'ho cercato online, i numeri. C'è cioè il tasso di incidenza di questa malattia ma non l'ho trovata però mi è stato detto che è molto più frequente in cani di piccola taglia, soprattutto negli Yorkshire Terrier e tra l'altro anche una volta avevo uno Yorkshire Terrier, è invece è meno comune nei grandi di grossa taglia ma questo non vuol dire che non possa capitare, anche perché già la patologia di per sé non è tanto comune il sangue non filtrato deposita le tossine nei vari organi e in particolare in due organi nei reni nel cervello, nei reni, causa la formazione di calcoli. La formazione di calcoli alla lunga può creare ostruzioni. E poi torniamo alla questione dei calcoli. Adesso passiamo al cervello. Praticamente può creare quello che loro definiscono l'encefalopatia epatica, che è quello che alla fine è stato il sintomo che l'ha portato poi alla morte. Quali sono le tossine che riempiono il corpo? Non le so tutte, ma so quella più grave che è l'ammoniaca che è quella infatti si trova nelle urine ritornando alla storia dei calcoli partiamo con la seconda parte di questo video ovvero i sintomi tutto inizia da aprile esattamente la settimana di Pasqua chi lo inizia a urinare in casa e avevo letto online che quando un cane urina in casa potrebbe essere sintomo di una patologia e io lo portai dal mio veterinario, anche perché lui stava male tra l'altro mi ricordo di questa cosa che una sera io mi sono svegliato con un forte odore di pupù. Anche perché io sono molto leggero, quindi anche quando lui si muoveva io mi svegliavo. Quindi sentivo questo forte odore di pupù e mi sembrava che lui avesse fatto la cacchina in casa. E invece no, mi alzo c'era una pozza di urina che emanava questo forte odore. Asciugo e il giorno dopo chiamo il veterinario e dico guarda c'è questa situazione, eh, si può visitare. Mi fa, sì certo, portalo qua e gli facciamo delle analisi delle urine. Gliela faccio fare e mi dicono che non c'è niente. Dopo questa, gliene faccio fare altre tre. In tutti questi quattro casi, ovviamente pagando una certa somma, mi sono detto che non c'è nulla nelle urine. E mi sono detto che il motivo per cui faceva la pipì in casa era comportamentale. Lo dovevo abituare a fare la pipì fuori. Peccato che quello lo abituai all'inizio, quindi era un anno e mezzo che lui era... Abituato a farla fuori, tra l'altro, c'ho pure un giardino, quindi me la sono calata e quello che ho fatto è, in questi mesi è quello di portarlo più spesso in giardino e più spesso fuori, la sera, non solo più spesso ma anche più a lungo. Durante questi mesi, lui aveva degli alti e bassi, dei, dei alti in cui lui stava benissimo, giocava, facevamo tutte le cose del mondo, andavamo fuori, passeggiavamo and in viaggio, viaggi brevi di una giornata, e dei bassi in cui lui magari era un po' più letargico, un po' più staghetto, dormiva sempre, tutte queste cose. Qua vede degli atti e bassi, alti e bassi. Ogni tanto lo vedevo che appoggiava la testa al muro. E questo è uno dei sintomi che è. quando vedete il vostro cane che appoggia la testa al muro, portatelo immediatamente dal veterinario. E io ho detto, vabbè, io lo porto dal veterinario. Però alla fine non glielo portato, perché magari il giorno dopo non, facevo, non avevo più questo problema. E ho detto, vabbè, magari sarà un momento. Perché aveva degli alti e bassi. Siamo il 25 settembre il giorno dopo si è dovuto andare al lavoro e la sera a prendere un volo dove andare due giorni fuori quella notte Kilo sta malissimo ma proprio male si gira intorno alla casa corre sempre lungo i muri appoggia sempre la testa al muro era diciamo strano e io ho detto basta andiamo a dormire vedo che lui fa fatica a salire sul letto e a un certo punto il sintomo che mi ha fatto veramente paura è stato quello di faticare a respirare faticava a respirare e gli colava la bava sono intorno alle 3 di notte chiamo eh, i veterinari di emergenza gli spiego i sintomi e quello mi dice lo devo vedere mi dà l'indirizzo e la fortuna vuole che sono dietro esattamente casa mia proprio a 300 metri, massimo 400 metri da casa mia gli dico mi sto vestendo e sto arrivando tra l'altro di notte non c'è nessuno poi sono andato là in due minuti. Il veterinario lo visita e mi dice che tutta una serie di sintomi. Che poteva essere magari che lui aveva mangiato qualcosa che le ha fatto male, di tossico. Non qualcosa di tossico che ho dato io, magari in giardino, fuori, quando lo porto fuori, proprio qualcosa di tossico. Poteva essere meningite, oppure poteva essere questo shunt. Però lui mi ha detto, guarda, lo shunt molto spesso è congenito. C'è anche quella acquisita, ma molto spesso è congenito. E quando è congenito la si riscontra nei cuccioli e non nei cani adulti, perché lui aveva 3 anni. Però mi fa può essere anche perché una volta un caso di un cane di 4 anni mi è capitato. E detto vabbè. Mi fa, lo teniamo qua sotto osservazione stanotte. Sono sono tutti loro. Torno a casa, vado al lavoro e ovviamente non prendo quel volo. Mentre ero al lavoro mi chiamano, quindi già siamo il 26, che è il lunedì, e mi spiegano la situazione. In quel momento mi dicono che loro non sapevano cosa il mio cane avesse. C'era tutta una serie di sintomi che potevano essere dati da diverse cause, alcune già ve le ho dette, però non era un caso semplice e andava investigato ulteriormente. Mi hanno detto di portarlo all'ospedale degli animali. Non sapevo che in questa città ci fosse l'ospedale degli animali. E questa è stata una mia grave mancanza. Se l'avessi saputo magari in passato avrei preso un appuntamento e non se l'ho portato là, ma comunque andiamo avanti. Lo porto, mi fanno un lungo colloquio per sapere di tutti i sintomi, di tutte le cose, proprio di sapere tutto, tutto del cane, tutto. A un certo punto mi dicono, guarda, tutti i sintomi portano a uno shunt, ma dobbiamo vederlo. In teoria si dovrebbe fare un attack, ma l'attack ha bisogno di tempo perché bisogna mettersi in lista, però possiamo fare un'ecografia, che la possiamo fare subito. Il problema dell'ecografia è che se lo vedono, magnifico, ma se non lo vedono non vuol dire che non sia shunt. Se lo tengo in osservazione mi fanno l'ecografia il giorno dopo, e qui siamo a mercoledì, e mi dicono che è shant. Mi prescrivono due farmaci. Antibiotici. Ho utilizzato una sola pillola. È il lactolus, che viene dato a quelli che hanno anche la costipazione. E se voi andate a leggere dove viene utilizzato viene anche utilizzato nei casi di shunt Porto Systemi. perché ha la funzione di ehm, tenere a bada le tossine nel corpo loro sono tenuti una notte in osservazione per controllare se il mio cane avesse delle convulsioni. mercoledì mi dicono qui ci sono i farmaci che devi dare fino al giorno dell'intervento che okay? avevamo schedulato per dicembre dargli da mangiare un cibo ipoproteico infatti adesso ne ho tre scatolette aspetta che faccio vedere che cosa mi hanno dato questo qua il purina hypoallergenic mi sono detto come potete leggere da questi documenti che da questo momento in poi lui sarebbe preso i farmaci regolarmente non sarebbe peggiorato tra l'altro per essere preciso nella sommissione di questi farmaci mi ero fatto questo Dove se lo voi non lo riuscite bene a vedere il farmaco, ovvero l'antibiotico e l'actolus si contato solamente due volte. Una volta alle 19.30 e una volta alle 7.30 del 29. Andando mercoledì lui era... si lamentava. Non fortissimo, ma si lamentava, piangeva. Siamo andati a dormire, mi me sono messo accanto a me. Lui usciva dal letto, ogni tanto stava con me, usciva dal letto, abbiamo dormito un, un due orette scarse quella notte. Si fanno le 6 del mattino. A chi lui viene la prima convulsione? Vedere il proprio cane con le convulsioni è sconcertante. Nonostante che io sono abituato a vedere persone con le convulsioni, perché c'era mio fratello quando eravamo per ragazzini. Ma vedere il proprio cane con le convulsioni, la bava alla bocca, è una cosa che non. non ve l'auguro. Quando gli finiscono, lui era una confusione, pengevo ma poi si è ripreso. Va bene. Alle 8.30 gli viene la seconda conclusione. E, anche, e per fortuna anche in questo caso era accanto a lui, quindi tutti questi eventi proprio me li sono visti sin dal principio. Alle allora, 9 apre la clinica veterinaria. Chiamo, parlo con la stessa veterinaria che l'ha seguito e le dico: Mi puoi confermare che quando chi lui era con voi no, non ha avuto le convulsioni? mi ha detto: No, lui non ha avuto convulsioni con noi. Mi ha detto: Guarda, già stamattina ne ha avuto due. Una alle 6, una alle 8 e mezza. E lei fa, ah ma sei sicuro? Mi puoi descrivere l'evento? Puoi riprendere un video di delle convulsioni perché così mi dà delle informazioni. E va bene. Comunque lei mi dice in ogni caso che poi sembra un deterioramento delle sue condizioni e che sarei dovuto andare là a prendermi i farmaci antiepilettici. Ce l'ho ancora tutti qua, mai utilizzati. Prima di andare là alle 11.30 a Kilo mi viene la terza convulsione di cui ne ho fatto un video ma non vi preoccupare non ve la faccio vedere dopo la terza convulsione lui peggiora proprio visivamente si lamenta ancora più forte si lamenta ancora di più e nel suo diciamo star male la cosa che a meno mi ricordo a meno mi ha dato le sue ultime due leccate in faccia andiamo a prendersi i farmaci Parlo di nuovo con la veterinaria, gli fanno un altro triage e mi dicono che ho avuto la quarta convulsione. Gli ho dato i farmaci per le, per le convulsioni, mi hanno detto che potrebbe venire un'altra perché è il tempo che fa effetto. Mi hanno detto che lo devo tenere in terapia intensiva. Mi hanno detto vuoi tenerlo qua in terapia intensiva o dove era, era prima? Io ho detto preferisco andare dove era prima perché è più vicino a casa mia. C'era anche un problema di costi, o cioè meglio, qui dietro mi sarebbe costato un poco poco di meno. Ma non è una questione di costi, è una questione che è proprio per me è attraccendomi da casa mia. Se lo tengono giovedì sera, venerdì sera. In questi due giorni mi tengono costantemente aggiornato, almeno due volte al giorno, in cui mi dicono che il chilo non migliora. Sul suggerimento della clinica veterinaria, mi sono detto di attendere fino a 48 ore per i famici di fare effetto. Sabato mattina mi arriva la seconda telefonata del veterinario, in cui mi dice che vuole parlare con me. Allora gli dico, guarda, mi vesto e sto arrivando. Parlo con lui, mi dice tutto quello che c'è da sapere, mi dice cosa vuoi fare. Ovviamente è andata così, siamo stati mezz'ora a parlare. E ovviamente per questi veterinari, far dormire il cane è proprio l'ultima delle ultime, delle ultime cose, se c'è la minima speranza di salvarlo. Sia il veterinario che la scuola veterinaria mi hanno detto che sì, lo lo può salvare ma lui non è stabile, cioè lui prima si deve stabilizzare deve rispondere ai farmaci perché in questo momento lui non sopravvivrebbe neanche all'operazione quando la facessi fare, e lui non, è, non rispondeva più ai farmaci sicuramente il suo corpo era pieno di troppe tossine o di qualche altra roba che io non so e si è detto cosa vuoi fare? ho detto migliorerà? lui ha detto non trovi mente no si può fare l'intervento d'urgenza? mi fa se l'ospedale se lo prende? sì, si può fare, però... Il fatto che lui già è così grave, il fatto che è debilitato, il... anche se sopravvive all'intervento, non sono certezze che sopravviva al post-operatorio. E tra l'altro non c'è neanche certezza che le convulsioni non si sarebbero più ripresentate. Cioè, era spacciato. Guardate, è stata la decisione più difficile di tutta la mia vita. Ne Mi ho preso decisioni difficili in vita mia. Questa è stata proprio la più dura, la più sofferta e ehm, la più tragica. Come vedete non sono disperato ormai all'interno sono completamente deteriorato ormai le lacrime sono terminate le ho buttate tutte sabato le ho buttate gli ho detto ok quando lo possiamo fare gli ho detto anche subito gli ho detto a guarda ho bisogno di 10 minuti lui è stato molto comprensivo molto gentile e anche molto umano mi hanno fatto uscire dalla porta sul retro dalla porta principale mi sono fatto la passeggiata sono tornato me l'hanno portato mi hanno detto, vuole stare due minuti con lui? Io ho detto sì. Mi sono rimasti due minuti io a lui. Lui era sedato ancora. Io stavo là. Non gli ho detto molto. Semplicemente che lui è stato un bravo cane. Perché è la verità. il mi è io ho tornato. Io ho detto se mi confermava che sarebbe stato il dolore. mi ho detto sì. Io ho detto quando devo correre, mi fa 6 volte. Ed è così. Ed è finito così. Dopo la il cane, Voglio che questa storia abbia un lascito e che possa salvare altri cani alle sue condizioni. Quindi, se avete che il vostro cane ha dei comportamenti anomali, tipo in questo caso era eh, faceva i pin in casa, ogni tanto aveva degli atti bassi in atteggiamenti letargici, stanchezza, eh, so che per lo Chan ci possono essere altri sintomi, tipo come vomito, diarrea, ma lui non aveva questi sintomi. Ovviamente quelli sono i sintomi che il proprietario di un cane può vedere. Poi ci sono anche altri sintomi che possono essere visti da un'ananasia all'urine e da un'analisi al sangue. Ritorniamo di urine. Io ne fece feci analisi urine. Però mi è stato confermato da più veterinari, non da quelli miei, da altri veterinari, quelli che hanno seguito Kilo, che nonostante che questa cosa va avanti da diversi mesi, questa patologia non ha un decorso, diciamo, standard e comunque ci può stare che all'epoca non poteva saltare fuori da una all'urina e come dicevo si accumulano dei, dei calcoli e magari all'epoca non ce n'erano ora, perché Kilo è riuscito a sopravvivere vivere 3 anni? beh, questa cosa non si sa perché non è chiaro se lo shunt che lo aveva era acquisito o genetico si sa solo che lo aveva lo, lo shunt estrepatico che tra le due tipologie di shunt da quello che ho capito, da quello che mi sono detto È quello più raro Inoltre, il giorno in cui lui se n'è andato Mi sono detto che aveva anche un altro problema Che non mi fu detto prima Forse mi è sfuggita o forse è sfuggita a vedere lei. Comunque, aveva anche un altro problema Il suo fegato, da parte avere lo era anche anomalo Cioè, nel senso, nel suo caso Era più piccolo di quello che doveva essere per un cane Delle sue dimensioni Wow, Kilo, sei stato molto fortunato Se vedete il vostro cane che ha dei sindomi strani Portatela al veterinario. Se non siete soddisfatti da quello che il veterinario vi dice, io non ero soddisfatto, ma cosa potevo fare? E lei è il mio errore. Forse quello non mi perdonerò mai. Ovvero avrei dovuto cambiare veterinario. Avrei dovuto cercare un'altra alternativa per far seguire il mio cane. Purtroppo qua nel Regno Unito eh, non puoi andare da qualunque veterinario. Perché il veterinario sono come il medico di famiglia, ti deve registrare. E solamente il servizio di emergenza ti visita un cane se non sei con loro ma non puoi portare il cane da un altro veterinario così ti devi registrare e non tutti i veterinari sono disposti ad accettare un cane perché già sono pieni e anche questo il motivo per cui non ho voluto cambiare veterinario ho detto c'è tutta questa procedura devo trovare un altro e poi che ne so come faccio a sapere che quell'altro è in gamba e tra l'altro mi sono affidato di un esperto che per carità non voglio dire che i veterinari sono deficienti No, anzi, chi lui è stato salvato da dei veterinari, o meglio, la sua aspettativa di vita, anche per 5 giorni, è stata posata avanti da dei veterinari molto esperti. Dico solo che il mio veterinario è un test di cazzo. Perché lui poteva dire: Guarda, secondo me è comportamentale, però potrebbe esserci anche un'altra patologia. Mi indicava delle alternative, mi diceva: Guarda, vai all'ospedale degli animali e lo fai visitare se vuoi. Io glielo avrei portato. Anche perché chi era assicurato, ha pagato l'assicurazione, come già sta pagando. Ovviamente il tuo delle fatture è superiore al massimo dell'assicurazione e infatti dovevo pagare da una stima che mi sono fatto, perché ancora la fattura non mi è arrivata, più di 2000 euro. Ma per chi lo mi è venduto un braccio. Ero pronto a vendermi la macchina per fargli fare l'operazione, se fosse stata utile. Perché dal momento in cui è stato dimesso all'ospedale, dal momento in cui ho avuto le convulsioni, sono passate meno di 24 ore, è stato proprio tutto rapido, tutto veloce e ancora non ho avuto il tempo per metabolizzare tutto quello che è successo. So che lui non è più in casa, so che questa casa è vuota, mi manca terribilmente, ma ancora c'è qualcosa nella mia testa che dice che tornerà, ma non tornerà. Ma se, e se torna tornerà in, in un'urna con la cenere, perché ovviamente ho fatto richiesta di avere l'urna con le sue ceneri, in questa casa ha la di lui, qui c'è un mobile che comprai per tenesse le sue cose questo mobile ora non so neanche cosa farmene comprai il robottino aspirapolvere per i suoi peli ora c'è una casa non è mai stata così pulita ma io ho sempre detto meglio avere una casa sporca o no, sporca nel senso di legge ma piena di peli dappertutto infatti in molti dei miei video si vedono che ho il addosso vado di non avere lui a parte sotto questo divano, non sono più peli suoi da, da, da quasi nessuna parte. Ancora devo spolverare alcuni mobili. Ovviamente, la settimana scorsa non ho avuto il tempo di fare nomi dal punto di vista della pulizia della casa, quindi ancora molte superfici qua hanno per i suoi. Ma in complesso casa, la casa non è stata così pulita. Mi chiedo sempre se potevo fare qualcosa, e poi avrei potuto fare mille cose diverse: portarlo da un'altra parte, insistere con il mio veterinario. Non lo so, avrei potuto fare tante altre cose, non lo so. Ma purtroppo è andata così. Eh, è dispiacere enorme. E adesso ripeterò una delle cose che ho sentito dire da altri proprietari di animali, che io, in prima persona, mi sono reso conto che è vero ed è giusto che sia così. A me ha fatto veramente più male vederlo soffrire che vederlo andarsene. Per carità, quando gli è stato somministrato il, il, il farmaco, che poi fa alla fine è un anestetico, per addormentarlo per sempre è stato uno dei momenti più terribili che non vorrei più rivivere eh? però adesso so che lui non soffre più perché lui in quella settimana ha sofferto abbastanza e io non sapevo come aiutarlo e anche questa è la cosa che mi fa capire tu non sai come dargli aiuto e io non posso più aiutare il mio cane ma posso ancora aiutare il vostro Spero che i vostri cani stiano benissimo E vivranno tutti i loro anni che gli restano 15-17 anni quando Se voi ricordate di quella amica Lucida che ha fatto un video con me Lei ha un cane di 17 anni E la cosa che mi fa rabbia è che quando dovrebbe un cane Sai che prima o poi se ne andrà Perché il loro, il loro tempo di vita è molto più breve del nostro Ma lui è andato a 3 anni i due anni che lui ha passato con me e me lo dico io, lo dicono i miei amici sono stati per lui e per me gli anni migliori perché non solo perché era amato coccolato e tenuto bene ma per me come diceva il mio migliore amico noi avevamo un rapporto quasi simbiotico cioè la cosa che io non riesco bene ad accettare è il cambiamento della mia routine vi faccio un esempio io mi svegliavo Appena aprivo gli occhi, manco andavo a lavarmi la faccia e lo portavo in giardino a fare pipì. Rientravamo, facevo io pipì, mi lavavo la faccia, lavavo i piatti. Poi dopo che mi lavavo i piatti, magari lo riportavo di nuovo in giardino, perché magari lo prima fa fare pipì, poi magari si sveglia e fa la cacchina, e tutte queste cose qua. Poi, a ora di pranzo, cucinavo per me, quando lavoravo da casa, e dopo gli davo da mangiare. E subito dopo ogni passo lo portavo fuori. Non il pomeriggio se stavo sempre a casa lo portavo due tre volte fuori Poi arrivava la cena, mangiavo, andavamo da mangiare a lui, andavamo fuori Prima di andare a dormire ci facevamo una passeggiata che andava dai 10 ai 30 minuti In base a quando ero stanco io dalla giornata E adesso tutto questo non c'è più Vabbè Io per adesso ho concluso Se avete delle domande, dei dubbi eh, Inerente a questa storia Scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi dal punto di vista medico, o meglio, veterinario? Scrivetelo nei commenti, ma parlate con il vostro veterinario. E se non vi fidate, cambiatelo. Prima di concludere, vi volevo dire che, quando non ce l'abbiate, fate un'assicurazione al vostro cane. E non risparmiate, fate quella con un massimale maggiore. Perché il giorno che vi servirà, e spero che non vi serva mai, rimpiangerete di aver preso un'assicurazione come ho preso io, con un massimale maggiore meglio Io ho preso una, una situazione con un massimale di 4.000 sterline perché ho detto ah, 4.000 sterline che ci fa voglia perché il momento che il vostro cane starà male va ma molto male ha bisogno di cure e anche terapia intensiva la terapia intensiva costa non sapete dove andare a sbattere la testa e ora nonostante che abbia un lavoro che mi paga bene io non ho tutta la somma per andare a pagare infatti farò un piano di rientro con i veterinari ma io anche se avessi mangiato malentramente pane e cipolla per anni l'avrei fatto se questo, sarebbe stato necessario per averlo ancora qua e adesso non c'è più i miei amici sapevano che io ero pronto a vendermi la macchina per dargli le cure che gli servivano tra l'altro alcuni amici mi hanno detto no, non ti preoccupate, investiamo noi, i soldi, non ti vendere la macchina vi ringrazio per la vostra offerta e l'avrei utilizzata se mi servivano nell'immediato ma poi, ovviamente, come voi ben sapete, avrei restituiti e... ma purtroppo non è più necessario ovviamente lo scopo di questo video non è anche quello di fare una campagna di sensibilizzazione, di raccolta fondi per pagare le fatture del, del Vedenai e quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo settimana prossima grazie ciao Kilo, mi mancherai? mancherei a tutti qua